Caro, caro Sergio, invece vorrei raccontare con te di questa bellissima esperienza che si è tenuta lo scorso fine settimana. Parliamo di Vivi Città, una gara podistica appunto eh, organizzata, promossa da Wisp Unione Italiana Sport per Tutti, giunta quest'anno alla sua 37 edizione che torna tra l'altro dopo due anni di pausa a causa della pandemia. Ma raccontaci questa esperienza invece che tu hai fatto insieme ad altri tuoi colleghi eh, nella città di che si trova, se non sbaglio, al confine con l'Ucraina. Sì, Raccontaci com'è andata. Eh, sì, sta esattamente a 40 chilometri eh, dal confine di Siret eh, con l'Ucraina e diciamo che Vivicità ha sempre avuto la connotazione di eh, portatrice di messaggi di pace, di solidarietà, di, solidarietà, di accoglienza eh, anche per i diritti e per l'ambiente. In questo caso ovviamente aveva un sottotitolo preciso, la corsa per la pace, visto comunque il conflitto che eh, è in corso di svolgimento e quindi io insieme ad un'altra delegazione, eh, sempre della WISP, siamo andati a Suceava, eh, proprio per portare questa manifestazione in un luogo così comunque cruciale. Eh, abbiamo fatto un duplice viaggio, lo definirei così, perché... Uh, sì, abbiamo portato lo sport per tutti, che comunque un'altra volta ha dimostrato quanto poi può superare qualsiasi tipo di barriera, qualsiasi tipo di contrasto, ma allo stesso tempo abbiamo fatto anche un, uh, un viaggio di uh, analisi, e, mh, proprio per vedere quello che stava succedendo nei numerosi centri di accoglienza in Romania. La Romania è il secondo paese dietro la Polonia per uh, accoglienza e abbiamo trovato una città, uh, come diceva Diana prima, Molto accogliente, uh, il paese ha aperto veramente molti uh, centri sportivi per accogliere i rifugiati ucraini, ma anche tantissime altre strutture. Uh, noi siamo stati in una palestra ad Umbraveni, che è una cittadina che sta a 25 km uh, dal confine, e dove abbiamo potuto vedere che il sindaco ha aperto proprio il palazzetto dello sport per accogliere i rifugiati ucraini, che sono di due tipologie, perché ci sono quelli di origine rumena che si integrano meglio rispetto, insomma, invece proprio ai rifugiati ucraini, eh, che in questo momento eh, dormono là, eh, usufruiscono dei banni, e quindi ci sono tutte delle sistemazioni molto precarie, vediamo dei letti eh, sparsi proprio sul campo. E, e poi però siamo anche stati a, presso un'altra associazione, Fight for Freedom, che era un centro di accoglienza per, che organizzava dei percorsi di riabilitazione per i DX detenuti che si è trasformato in un centro di accoglienza eh, abbiamo notato come eh, a partecipare, ad essere volontari sono tantissimi studenti eh, del liceo rumeni che durante il weekend vengono a dare un loro supporto eh, in queste iniziative ma abbiamo anche visto come tanti altri piccoli eh, centri hanno aperto eh, e mh, abbiamo visitato il planetario dell'università eh, che ha aperto un piccolo mercatino in cui ogni rifugiato ucraino può prendere 10 oggetti totalmente gratuiti e sono beni di prima necessità. Si trovano peluche per bambini, addirittura poi cibo in scatola, vestiario, addirittura c'è un piccolo guardaroba dove poter, poter provare insomma, questi vestiti. Quindi, da una parte, noi abbiamo visto questo tipo di accoglienza e, e facendo veramente diversi giri verso i centri di accoglienza. E, abbiamo notato come poi ho percepito le stesse sensazioni e emozioni che mi ha dato Diana con il suo racconto eh, di poco fa nei volti, negli sguardi eh, delle tante persone che abbiamo incontrato e, e poi dall'altra parte c'è stata l'organizzazione di Vivicità. Eh, noi ci siamo appoggiati a un'associazione che si chiama Sport for All su Ciava, che collabora con la WISP da diversi anni a livello internazionale e siamo riusciti a organizzare questa manifestazione unendo sia studenti eh, rumeni di un, di un liceo rumeno sia però eh, diverse... Bambini, perché ovviamente si parla di, di donne, di madri con i propri figli, purtroppo gli uomini sono costretti a rimanere certo. eh, là a, a combattere e, e ci siamo resi conto eh, soprattutto in, in questa iniziativa di quanto poi... Uh, basta un quaderno, una penna, una palla, un, uh, dei giochi tradizionali ecco, reinventati, uh, possano poi abbattere qualsiasi tipo di, di barriere, ecco, un po' lo sport per tutti che può veramente, secondo me, portare portare speranza ecco io questo è quello, quello che ho notato e si vede molto dai bambini perché i rifugiati ucraini ovviamente sono molto diffidenti sono timorosi eh, eppure però ecco i bambini eh, dopo qualche attimo basta fargli vedere un quaderno una penna iniziare a giocare con loro ed ecco che qualsiasi tipo di barriera viene distrutta ecco. Sergio grazie per questa bellissima testimonianza